Amen. Sa prova. Amen. Allora. Ok. Allora, mi sentite? Sì, mi sentite? Allora, pace Giuseppe, pace Patrizia, pace Giovanni, pace Maria, pace Francesca, Dio vi benedica. Allora, vogliamo cominciare subito, perché tanto ho già dato l'avviso. Benissimo, allora benvenuti, pace, Monica, Amen. Allora, vogliamo fare una live veloce. Ok, una live veloce. <coughs> Gloria a Dio. Mm. Ok, allora vogliamo aprire la parola di Dio in Apocalisse, capitolo 22. Apocalisse capitolo 22. Benissimo. Allora, cari fratelli, io praticamente vorrei esaminare con voi un passo. Allora, pace Fiorella, pace Maria, ok. <coughs> vorrei esaminare con voi un passo un verso che si trova appunto in eh, questo capitolo molto importante. Praticamente ieri sera, gloria a Dio, eh, stavo leggendo eh, questo capitolo e a un certo punto <coughs> la, <coughs> la mia attenzione è andata su, su un fatto che tutti quanti noi conosciamo. Eh, in maniera molto, diciamo... Eh, concreta insomma siamo tutti coscienti di quello che è successo diciamo qua in questa occasione però io ho cominciato a esaminare grazie a dio eh, la situazione che andremo a valutare eh, in, que in questa sera l'ho cominciata a esaminare come in verità non l'avevo mai fatto fino adesso e mi ha colpito molto insomma questa eh, questa, questa situazione insomma a tal punto che insomma <coughs> ho deciso con l'aiuto del, del signore di eh, di eh, insomma di eh, condividerla con tutti coloro che sono eh, interessati a me gloria a dio allora però diciamo per avere un contesto un po generale invece di leggere solo il verso che ci interessa, vogliamo leggere tutto quanto. E come sempre leggeremo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Allora, Apocalisse capitolo 22, la scritta all'Apostolo Giovanni, sotto dettatura del Signore. Allora, <coughs> ed è scritto così, poi egli mi mostrò un fiume puro di acqua eh, di vita, chiaro come un cristallo, il quale procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. Vedete, la Trinità la troviamo ovunque. In mezzo della piazza, della città e del fiume, corrente di qua e di là, verrà l'albero della vita. L'albero della vita è Gesù Cristo, che fa dodici frutti. Rappresenta il Signore G Gesù Cristo, ovviamente. Rendendo il suo frutto per ciascun mese e le frondi dell'albero sono per la guarigione delle genti. Quivi non sarà alcuna esecrazione e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Vedete la Trinità? I suoi servitori gli serviranno, vedranno la sua faccia e il suo nome sarà sopra le loro fronti. Quivi non sarà notte alcuna, non avranno bisogno di lampada né di luce, di sole. Perciò che il Signore Dio illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli poi mi disse queste parole sono fedeli e veraci e il signore il dio degli spiriti dei profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che hanno da avvenire in breve ecco io vengo tosto beato chi serba le parole della profezia di questo libro io giovanni sono quel che ho udite e vedute queste cose. Quando le ebbi udite e vedute, io mi gettai giù per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ed egli mi disse, Guardati che tu non lo faccia. Io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che serbano le parole di questo libro. Adorai Dio. Poi mi disse, non suggellare le parole della profezia di questo libro, perciò che il tempo è vicino. Questo vale ancora per noi di non suggellare queste parole, cioè di predicarle e insegnarle. Chi è ingiusto, sialo ancora vi è più. E chi è contaminato, si contamini, vi è più. Chi è ingiusto, operi la giustizia, ancora vi è più. Chi è santo, sia santificato, vi è più. Ecco, io vengo tosto e il mio premio è meco e rende a ciascuno secondo che egli sarà l'opera sua. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati coloro che mettono in opera i comandamenti di esso, a ciò che abbiano diritto all'albero della vita ed entrino per le porte nella città. Fuori i cani, i maliosi, i fornicatori, i micidiali gli idolatri, chiunque ama e commette falsità. Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la stella lucente e mattutina, e lo spirito e la sposa dicono, vieni, chi ode dica parimente, vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io protesto a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che, se qualcuno aggiunge a queste cose il Dio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo libro se qualcuno toglie delle parole del libro di questa profezia il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della santa città e delle cose scritte in questo libro colui che testimonia queste cose dice certo io vengo tosto Amen, sì Vieni, Signor Gesù la grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Gloria a Dio. Allora. Allora, è eh, giusto se, diciamo, eh, vi può eh, interessare, quando dice io ho mandato il mio angelo per dirvi queste cose ok, io ho mandato il mio angelo per te testimoniarvi di queste cose, chiaramente si riferisce a Giovanni eh, l'Apostolo, perché angelo significa messaggero. Infatti l'inizio dell'Apocalisse inizia, questa è una parentesi, inizia no, con le sette chiese. Appunto è scritto scrivi all'angelo della chiesa di Efeso, scrivi all'angelo della chiesa di di Filadelfia, di Tiatiri, e insomma così via discorrendo. Quindi l'angelo, oltre a che può riferirsi a un angelo eh, che si trova sul nel cielo, gloria a Dio, ma si può riferire anche ai predicatori, ai pastori, i pastori, i messaggeri. In questo caso il messaggero, l'angelo, perché angelo in linguaggio greco antico significa appunto messaggero. Il messaggero che ha portato questo messaggio è stato Giovanni. Quindi Giovanni scrive appunto a, a, tutte, eh, a tutte le chiese, che sono erano sette, ma queste sette chiese rappresentano no, tutta la chiesa mondiale. Ma questa adesso è un'altra storia. Cari amici, allora io desidero condividere con voi questo verso qua, il verso 8 e il verso 9 e vogliamo fare una piccola preghiera Signore Padre Dio della Gloria grazie Padre per come questa sera ci stai dando ancora una volta l'opportunità Signore di poter insegnare, predicare Signore e a chiunque voglia Signore ascoltare Padre guidaci Padre aiutaci Signore a dire le cose Signore secondo la Tua volontà Aiutaci a non aggiungere e a non togliere come abbiamo letto in questa sera, Padre. Compungi, Signore, i cuori, Signore, guida il tuo servo, Padre. Sì, Signore, grazie ogni cosa, Padre, te la chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo che tu hai benedetto, inalzato, in eterno. Amen. Allora, cari fratelli e amici, il verso 8 e 9 dice... Quanto segue? Io, Giovanni, sono quello che ho udite e vedute queste cose. Ora, dopo che Giovanni ebbe udite e vedute tutto quello che vide, siamo qui alla fine, io mi gettai giù per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Quindi l'Apostolo Giovanni sapeva che era un angelo, perché lo, lo dice, lo dice. Ed egli mi disse, guardati che tu non lo faccia, io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che serbano le parole di questo libro, adore Dio. Ora, mentre lo leggevo in questo momento, mi è venuta davanti un'altra realtà. Ovvero l'Apostolo Giovanni, nel commettere questo grande gravissimo peccato, non lo ha omesso, lo ha scritto. Pensate, lo ha scritto, cioè lui ha confessato il suo peccato pubblicamente, ha ammesso, ha ammesso quello che lui stava per fare, che non lo ha fatto, sapete perché? Perché l'angelo glielo ha impedito, l'angelo gli ha detto non lo fare, se l'angelo non gli avesse detto niente, lui lo avrebbe fatto. Allora, quando io ieri sera ho letto questo, questo passo, che tutti noi eh, abbiamo letto una infinità di volte, mi sono messo, in senso lato, le mani nei capelli, perché ho cominciato a considerare la situazione da un punto di vista diversa, di diverso da come normalmente l'avevo sempre considerata ovvero ho ampliato un pochino la diciamo la mia considerazione l'ho ampliata proprio al contesto al contesto totale storico uh, che adesso io vorrei con l'aiuto del signore condividere con voi allora tanto per cominciare Vogliamo ri ricalcare la grande verità, cioè stiamo parlando dei dodici apostoli, ovvero nello specifico stiamo parlando di uno dei dodici apostoli, che è Giovanni l'Apostolo. Ora, noi sappiamo che i dodici apostoli sono, diciamo, i, i, i uomini che Dio ha scelto per porre il fondamento dell'Evangelo, no? perché la pietra è Cristo, su questa pietra loro hanno edificato e hanno posto questo fondamento e questo fondamento è stato posto da loro, così è scritto in Efesini. Ora, questi uomini sono stati particolari, innanzitutto dobbiamo ri ricalcare quello che abbiamo sempre detto, che sono irripetibili, cioè morti loro non verranno nuovi apostoli. Oggi gli Apostoli non esistono, esistono i cani, i cani che si fanno chiamare Apostoli, ma quelli, quelli sono, poi l'abbiamo visto quello che fanno, no? Lasciamo stare, quelli sono figli del diavolo, sono, sono, sono figli di Ira, gente che presenta addirittura eh, uno come Kashluna. Eh, che butta la gente per terra che promuove eresie di perdizione quelli sono pseudo apostoli quelli lasciamo stare morti i dodici apostoli non sono venuti più apostoli ora sono venuti i missionari questo sì anticamente il, missionario, il termine missionario non esisteva e quindi sì, il missionario veniva chiamato infatti Troviamo altri che vengono definiti apostoli, tipo Barnaba, no? perché il termine missionario non esisteva e quindi si utilizzava il termine apostolo, ma indicando la persona come missionario, infatti viaggiavano tutti. Ma l'apostolo, come i primi dodici apostoli, scordatevi, morti loro sono morti tutti, non verranno più apostoli. Quindi sono stati uomini eccezionali, sono stati uomini unici, sono stati uomini che nessuno si sogni mai, nessuno si sogni mai, neanche il più grande uomo della terra, nessuno si sogni mai di essere come uno di loro. Loro avevano tutto, avevano tutti i ministeri, tutti i doni, C avevano tutto, tanto è quello che gli è stato dato per grazia, attenzione, non è che erano, no, no, questa è la grazia di Dio che li ha potenziati. Tanto è stata, diciamo, la grazia che hanno ricevuto e quello che loro hanno fatto, che perfino la, la nuova Gerusalemme, che poi la nuova Gerusalemme, ricordatevi che non è una città, è la sposa di Cristo, eh? quello lo, lo dice nero su bianco, che poi sia anche una città, questo è che vi sia anche una città, questo è un altro discorso. Forse un giorno ne parleremo, non in questa sera, ma la, la, la, la città, perché noi siamo paragonati alla casa il al nostro cuore, il Tempio dello Spirito Santo, insomma, ci sono tante similitudini. Ma lo dice Nero su Bianco, vieni che ti mostrerò la sposa dell'agnello e poi gli fa vedere la, la nuova Ger Gerusalemme, quindi riflettiamo bene. <coughs> ma adesso non è questo. Quindi tanto sono gra stati grandi questi dodici apostoli, che perfino i loro nomi vengono posti nella nuova Gerusalemme, nel fondamento, infatti c'erano dodici nomi, eccetera, eccetera, eccetera, perché loro han hanno messo al fondamento, vedete come la scrittura no? si completa. Quindi sono stati uomini particolari, uomini di esempio, l'apostolo Paolo che è stato, il Dodicesimo Apostolo è stato il più grande di tutti, lui ha detto: siate miei imitatori, ovviamente, poi ha aggiunto come io sono imitatore degli altri. Eh, scusate come io sono i imi imitatori di Cristo e così via discorrendo. Quindi sono stati uomini eccezionali. Ora, detto questo e specificato questo, dobbiamo ricordare un'altra verità perché. Non dobbiamo mai dimenticare che una verità non annulla poi le altre verità, tutte camminano di pari consentimento. Quindi, come è vero quello che abbiamo detto, è altresì vero quello che è scritto in Romani 3,23, che tutti siamo peccatori, tutti, tutti, tutti, tutti, e tutti siamo privi della gloria di Dio, ma siamo gratuitamente giustificati in Cristo Gesù. Quindi gli apostoli, per quanto possano essere stati, e lo sono stati, eh, grandi uomini di Dio, okay, erano dei comuni mortali, dei peccatori, non che vivevano una vita di peccato, no, erano santi uomini di Dio, però erano dei peccatori, salvati per grazia. E come tutti quanti, gli uomini hanno sbagliato e hanno anche peccato, e la scrittura questo non lo mette. Nessun uomo al mondo è privo di peccati, salvo uno, Gesù Cristo. Tutti gli altri, tutti gli altri abbiamo peccato, tutti gli altri pecchiamo. Non che possiamo o viviamo una vita di peccato, però cadiamo, pecchiamo, sbagliamo, però poi ci pentiamo, chiediamo perdono, ci rialziamo e proseguiamo la strada. Questa è la differenza tra noi e l'Empio, l'Apostata, il Mondo. Ora, l'Apostolo Paolo ebbe a peccare, tant'è che eh, lui stesso ebbe a confessarlo, anche lui. Sì, mo adesso eh, di, di questo non ne, diciamo, non ne parlerò perché se no esco, esco. Allora, eh, la, la Nuova Gerusalemme è... La chiesa di Gesù Cristo, però è chiaro che esiste anche una città, se no dove andremo a vivere? Sì, però la Nuova Ger Gerusalemme è la chiesa di Gesù Cristo, rappresenta la chiesa di Gesù Cristo, così come l'albero ra rappresenta Cristo, così come la radice rappresenta Cristo nell'Antico Testamento, no? Dice la radice di Isai il messia è come una pianta e così via discorrendo però adesso non è questo diciamo l'argomento quindi eh, l'apostolo paolo ebbe a peccare si stava inorgogliendo tant'è che il signore ebbe a mandare un angelo di satana per dargli un, un colpo fortissimo no un colafiso si dice in greco antico c'è cioè un colpo così forte eh, insomma da veramente fargli come dire eh, procurargli un forte danno al fine di non farlo inorgogliere e si ammalò e eh, l'apostolo paolo ebbe a pregare tre volte affinché il signore lo guarisse ma il signore non lo guarì e gli disse anche il perché di quella malattia perché paolo stava per cadere in orgoglio e noi sappiamo che l'orgoglio tra l'altro l'orgoglio è anche, eh, anche germoglio. Amen, grazie, fratello uh, Gio Giovanni. E, e, e quindi eh, anche l'orgoglio è una forma di idolatria, e così via discorrendo. Quindi questi grandi uomini di Dio, che nessuno di noi sarà, ma neanche la metà di uno di loro, quindi eh, fuggite da quelle persone, che si vantano di tante cose che poi non sono nulla, questi grandi uomini di Dio hanno peccato eh, e loro stessi poi lo hanno eh, ammesso pubblicamente. Quindi che grande insegnamento di umiltà. Impariamo da loro, fratelli miei, io lo dico per primo. E a un certo punto noi vediamo che anche l'Apostolo Giovanni, che... Noi sappiamo che il più grande è stato l'Apostolo la, Paolo. Poi io penso personalmente, ma questa è una mia idea, quindi può essere giusta, può essere sbagliata, poi ciascuno avrà la sua idea. Secondo me, dopo l'Apostolo Paolo, il più grande Apostolo è stato Giovanni. Giovanni è stato un, un qualche cosa di incredibile, quello che... Eh, quello che è passato a passato Giovanni, insomma, vabbè, comunque io adesso mo non voglio tanto parlare <coughs> eh, dell'uomo, o o di o, ma più che altro voglio, voglio uh, far notare una cosa che ci serve a noi e di quanto Dio è grande. Poi alla fine voglio mostrare quanto Dio è grande. Allora, quando io ho letto questo che ha fatto Giovanni, io mi sono, in, eh, diciamo, mi sono... Eh, mi sono eh, immedesimato diciamo mi sono messo a fare no? diciamo tutto un ragionamento da come da, da come inizia il tutto allora se noi guardiamo il tutto dall'inizio noi ci rendiamo conto di quello che è successo e ci iniziamo un pochino, non a preoccupare, perché qui non è che ci dobbiamo preoccupare, però dobbiamo vegliare, dobbiamo vegliare, molto vegliare. Allora, dobbiamo parlare un attimino di Giovanni. Allora, noi qui leggiamo tutto tranquilli, seduti sulla nostra scrivania o nel divano dove ti pare, ma ci rendiamo conto di quello che è successo qui? Allora, questo ci fa riflettere. Allora, qui abbiamo Giovanni. Allora, chi era Giovanni? Allora, Giovanni non era uno qualunque, non era uno qualsiasi. Giovanni era un ebreo. E non era neanche un ebreo di oggi. che Molti di questi si vantano di tante cose e poi se vai a vedere, no? Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera, ma adesso non voglio entrare in questo. Ma Giovanni era un ebreo di duemila anni fa, quindi possiamo dire che era proprio di quel lignaggio ebraico vero, come dirà l'Apostolo Paolo, ebreo di ebrei, e Giovanni veniva da una famiglia di ebrei, aveva una genealogia perché tutti quanti per legge ancora oggi dovevano presentare la propria genealogia per dimostrare che erano ebrei, di ebrei, e così via discorrendo. Giovanni era un ebreo del tempo quando ancora Gerusalemme esisteva ed era intatta e quando ancora tutta Israele esisteva e c'era ancora in piedi il Tempio di Gerusalemme che ovviamente non era il primo Tempio però era il secondo Tempio e quindi tutto l'apparato sacrificale funzionava in maniera diciamo eh, perfetta perfetta nel senso che era funzionale anche se facevano tanti eh, impicci, scusate il termine, questi farisei, ma questa è un'altra storia, questi sacerdoti. Quindi tutto era in piedi, tutto era funzionale, mancava ovvi ovviamente l'arca, non c'era, questa si andrà a perdere sotto Geremia, eh, e così eh, via discorrendo. Quindi eh, era un, una, una persona che veniva da questo ceppo. Ora gli ebrei, Avevano passato molte cose, praticamente gli ebrei fin, diciamo, dalla da, da, da loro creazione, no? noi li vediamo nel deserto, come subito cadono in idolatria, come subito cadono nelle tentazioni, soprattutto la grande, il grande problema di Israele nell'antichità era stata proprio, proprio l'idolatria. Infatti nel deserto caddero proprio per questo peccato qua, ricordate il vitello d'oro, ma non solo. Poi i numeri 25 iniziarono a fornicare, numeri 23 e 25, iniziarono a fornicare con le figliuole, mi pare che erano le figliuole di Moab, se non vado errato, comunque dove sta adesso la Cisgiordania Giordania, e, e queste li portarono a fornicare contro questi dei, contro Baalle, e quindi fecero anche sacrifici e Baal si facevano sa sa sacrifici di neonati, cioè lì non erano cose atroci, quindi c'era una idolatria pazzesca. Poi eh, Dio li castiga, li fa stare 40 anni nel deserto, poi entrano dentro, iniziano altri guai e così via discorrendo. Poi l'idolatria cresce, i culti a Baal crescono fino a arrivare, diciamo, a essere esiliati 70 anni in Babilonia, dopo i 70 anni torneranno. Insomma, gli ebrei del tempo di Giovanni e Giovanni stesso avevano molto ben in mente la problematica della idolatria, molto ben in mente. Quindi Giovanni da ebreo era uno che all'idolatria gli stava veramente lontano, ce l'aveva proprio a proprio dentro di sé il concetto no? che l'idolatria è un qualcosa di pericolosissimo. E quindi loro non, non, non affatto, no? si, come dire, si mantenevano puri da, da queste pratiche. Ora, Giovanni cresce in, in, questo, in questo modo, in questa situazione, fino a che arriva diciamo, a una certa età, più o meno 15 anni, più o meno 3, 14, 15 anni, l'anno esatto no, non lo sappiamo quando arriva a quell'età incontra il messia il signore Gesù Cristo noi riusciamo a capire che Giovanni incontrerà il messia a 3 14 15 anni perché quando scrisse l'Apocalisse la, l'Apocalisse è stata scritta tra il 90 e il 95 d.C. quindi è chiaro eh, che aveva, eh, aveva era già molto vecchio Stava ormai per partire alla casa del padre, ragion per cui, andando a ritroso, è chiaro che quando conobbe il Messia era eh, un ragazzo, diciamo, giovane. Di, di ecco perché poi quando troviamo che il Signore viene crocifisso, lui, il Signore gli dice a Maria questo è tuo figlio e a Giovanni questa è tua madre, perché era un giovanotto, infatti poi se la prese in casa lui, insomma. Sa, avrà avuto un 18 anni quando il Signore Gesù è stato crocifisso, un 19 anni, ma adesso proprio l'anno preciso non lo possiamo stabilire, però era veramente un giovanotto. Quindi l'Apostolo Giovanni, quando lui incontra il Messia, egli si manifesta, il Dio vivente, no? fatto uomo, fatto carne, fa questa grande esperienza e quindi lui... Eh, conosce personalmente la divinità la divinità la conosce personalmente cioè la seconda persona della divinità il figlio ora lui vede tutto quello che il figlio ha fatto conosce il figlio personalmente cammina con il signore gesù vede le parole di sapienza che proferiva il signore gesù i miracoli quello che non ha fatto il signore gesù cose che noi veramente è scritto che non, non tutto quello che il signore gesù ha fatto è scritto anzi una minima parte ma quello che ha potuto vedere questo ragazzo all'epoca poi che cosa succede non è che finisce là poi addirittura il signore gesù muore e, ma dopo che muore passarono tre giorni e risorge dai morti e giovanni vide il salvatore del mondo risorgere dai morti e stette con, insomma, lo, lo vide apparire per 40 giorni e alla fine dei 40 giorni lo vedrà ascendere al Padre, al cielo, al terzo cielo. Quindi quante cose aveva visto, quanto stava crescendo, maturando nella fede. Era una persona che conosceva bene la legge, le tradizioni i comandamenti la parola di dio è lui che ha posto le fondamenta della parola di dio perché sono stati gli apostoli che hanno posto infatti noi troviamo che l'apostolo giovanni ha scritto bene cinque libri l'apocalisse le tre epistole giovannè e l'evangelo di giovanni che sono cinque libri mer meravigliosi addirittura oggi quando una persona accetta L'Evangelo di Gesù Cristo, noi gli diciamo sempre: Mi raccomando, il primo libro che devi leggere è il, Giovanni, eh, il Vangelo di Giovanni. Mi raccomando, ma non è finita là perché poi si ritroverà sull'alto solaio con i 120 e lì riceverà lo Spirito Santo. E lì ricevettero una potenza incredibile, un investimento incredibile e da lì questi questi uomini, questi dodici uomini, no, che poi sarà aggiunto appunto Paolo, cambieranno il mondo con la potenza dello Spirito Santo. Pensate che uomini, cioè l'Apostolo Giovanni è colui che ha scritto parti dell'Evangelo, cioè che ha posto il fondamento, è colui che ha detto che, che non, non, non bisogna amare il mondo, non bisogna amare le cose del mondo, perché questa è, amare il mondo è idolatria, l'idolatria è molto vasta, quindi pensate un pochino di chi stiamo parlando, scusate. Sa, quindi non è che stiamo parlando di uno sprovveduto, che non sa niente, che a un certo punto si trova davanti una manifestazione, un qualche cosa, e quindi, scusate, e quindi eh, fa, diciamo, una cosa che non deve fare. No, qui ci troviamo davanti a uno che era dottore della legge, perché noi ricordiamo che loro avevano cinque ministeri e uno dei cinque ministeri era dottore della legge. Giovanni era dottore della legge era uno che come conosceva la Bibbia Giovanni noi ce lo sogniamo eh. cioè ci sogniamo quello che erano loro noi proprio a Roma si dice non, non ci passa per l'anticamera del cervello eh. cioè stiamo parlando di un uomo incredibile ma non finisce là poi passano gli anni cominciano a passare le decade cominciano a morire uno a uno tutti quanti gli apostoli Vengono uccisi e a un certo punto Giovanni va avanti nel, nell'età fino a diventare molto vecchio e arriva intorno ai 90 anni. Quando Giovanni arriva intorno ai 90 anni aveva una esperienza, tant'è che lui viene così trasformato, ricordate che anticamente quando era un giovanotto fu chiamato Buanerges, cioè figlio del tuono, talmente era impetuoso, voleva far piovere su una città il fuoco affinché tutti morissero, no? Quindi era una persona impetuosa, una persona che proprio ha desiderato, ha desiderato la morte di non so quante persone. Certo che anche Paolo era ebreo, erano tutti ebrei, gli apostoli, ci mancherebbe altro. E quindi, però adesso stiamo parlando di Giovanni, e quindi eh, ebbe una, una trasformazione, una trasformazione incredibile, perché poi da questo che era all'inizio è diventato, è stato soprannominato l'apostolo dell'amore. no? Tant'è che, che, che lui parlerà molto dell'amore, quindi proprio ebbe una trasformazione incredibile. Quindi noi ci troviamo davanti un uomo, un uomo del genere, un uomo che ha posto il fondamento, ha contribuito a porre il fondamento insieme a Paolo, a Pietro, insomma gli apostoli. E benedetto è il nome del Signore. Quindi da un uomo del genere ci si aspetta un comportamento Un comportamento no, eh, molto preciso, no? molto determinato, molto coerente. Molto schematico uh, dove non si piega né a destra né a sinistra Cioè stiamo parlando dell'Apostolo Giovanni Cioè non è che stiamo parlando mh, Prendete il più grande evangelista che, che voi con, conosciate di questi tempi o dei tempi passati Ma non era nulla, né nessuno, nessuno è stato come loro Cioè non, non possiamo paragonare nessuno ai dodici apostoli quello che sono stati loro è eh, un uh, basta, non, non, non si ripete più, neanche i 144.000 saranno come loro per quanto possano essere potenti, per quanto possano fare cose gloriose, e anche i due, i due testimoni, ma quello che sono stati loro, infatti è scritto che eh, i loro nomi vengono posti addirittura nella Nuova Gerusalemme, perché appunto sono loro che hanno posto il fondamento. Quindi, cosa, cosa, cosa. Cosa ci porta tutto questo? Che a un certo punto un uomo del genere viene rapito su nel cielo. E quando l'Apostolo Paolo viene rapito, Paolo scusate, Giovanni viene rapito su nel cielo, è un uomo con queste caratteristiche. Tutte le caratteristiche che io vi ho illustrate fino adesso. Cioè non è che viene, capito, eh, rapito su nel cielo uno che non sa niente, no, l'Apostolo Giovanni, e infatti viene rapito su nel cielo perché lui va su, non, non si va a fare una passeggiata, e eh no, va su a lavorare, perché Giovanni viene rapito su nel cielo e viene trasportato al futuro. Eh? Perché Giovanni, quando scriverà l'Apocalisse, dice, io vidi, io, cioè lui ha visto quello che succederà durante la grande tribolazione, siccome siamo per entrare nella grande tribolazione, è stato trasportato ai nostri tempi. E Giovanni ha visto, e quindi è andato su a lavorare per vedere, gli è stato mostrato, ha visto la gloria del cielo e contemporaneamente ha visto la tristezza della terra. E quello che succederà sulla terra l'ha visto in diretta, Ora, tutto questo che lui ha visto, noi leggiamo, no? Ah, ha visto un angelo, poi ne ha visto un altro, poi ha visto un altro, poi ha visto i sette angeli con le coppie, i sette angeli con, eh, che ci avevano i suggeli, e così via eh, discorrendo. Ma guardate che stare davanti a questi angeli ha visto il trono di Dio, ha visto l'agnello, ma, ma, ma poi immaginate quello che ha potuto vedere, io penso che ci aveva due occhi così di fuori, e immaginate, è stata una cosa gloriosa che l'avrà la, sconcertato, Giovanni sarà rimasto mm, completamente sconcertato, a un certo punto Giovanni tanto rimasto sconcertato che davanti a questo angelo che possiamo capire che era un qualcosa di incredibile questo angelo, rimane così, così sbigottito, così sconcertato, perché quello dice chiaramente Giovanni, io ho udite e vedute queste cose, quando le ebbi udite, cosa ebbe udito? Cioè qui stiamo nel capitolo 22, dobbiamo partire dal capitolo 1, quindi quando lui ebbe visto tutto quello che troviamo scritto nel capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino al capitolo 22, pensate tutto quello che ha visto, chissà quanto tempo sarà passato, non, non lo sappiamo, e quanto, quando lui ha visto tutto questo, che il Signore gli ha fatto vedere tutto questo, lui, lui a un certo punto davanti a questo angelo che fa getta giù e lo va a adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose ok man mano dobbiamo prenderla tutta perché lui ha, ha visto tutto in una volta che mi aveva mostrato queste cose e Cosa ci fa riflettere tutto questo? Ci fa riflettere molto, ci fa riflettere molto perché se uno come Giovanni, che Giovanni sapeva che gli angeli sono creatore, Giovanni sapeva che noi giudicheremo addirittura gli angeli, perché co così è scritto, che noi giudicheremo gli angeli, queste cose le sapeva. Giovanni sapeva che gli angeli sono creatori di Dio. Giovanni sapeva che c'è un padre, un figlio, uno spirito santo. L'ha anche visti, ce cioè li ha anche descritti. Tutte queste cose Giovanni le sapeva. Era un uomo attempato, un uomo di 90, 95 anni. Le sapeva queste cose. Ora, la domanda del milione è ma come può un uomo come Giovanni aver commesso o stava per commettere un peccato così come l'idolatria, che poi è stato fermato. L'angelo l'ha fermato e gli disse guardati che tu non lo faccia, guardati. E poi glielo spiega pure, cioè gli ha dovuto spiegare. Guarda che io sono un tuo conservo, ma cioè, gliel'ha pure dovuto spiegare. Cioè, io, noi capiamo tutto che quello che ha visto sarà stato quello che ti pare, e per carità. Ma stiamo parlando, appunto, non stiamo parlando di uno qualsiasi, stiamo parlando di Giovanni l'Apostolo. Forse il secondo apostolo più grande dopo Paolo, forse, per chi la vuole pensare così, se sennò penserà come ti pare. Quindi, cosa, cosa, cosa significa questo? Allora, questo, cari fratelli, e cari eh, amici in ascolto, il messaggio è il seguente. Allora, non entrerò in merito alla situazione, però io da, da qualche parte, non mi ricordo dove, ho già parlato, ovvero ho già accennato che Giovanni Giovanni rappresenta figurativamente, in modo figurato, rappresenta la Chiesa degli ultimi tempi che sarà rapita su nel cielo. Rappresenta questo poi oltre a chissà quante altre cose. Infatti, se tu ci fai caso, Giovanni è l'unico apostolo che non è morto, cioè non è morto assassinato perché tutti eh, gli altri apostoli l'hanno uccisi. L'unico che non è morto, eh, ucciso, assassinato è lui, Mor morirà di morte naturale. Ecco, quindi l'unico è lui che non viene assassinato come dire è un bypasserà la morte come la chiesa rapita non... noi se saremo rapiti se non moriamo prima non moriremo in carne perché saremo rapiti infatti poi lui questo già ne ho parlato agli inizi eh, dell'epistola apocalittica no è scritto no che lui udì una voce gli disse Ehi, sali qua, capito? Cioè, ci sono tante sfaccettature, vedi anche la trasfigurazione di Gesù, Lui stava là, in mezzo c'era Mosè, in mezzo c'era Elia, eh, insomma, ci sono tante cose che ci fanno capire che Giovanni rappresenta la Chiesa rapita. Ora, la domanda del milione è questa: se Giovanni, se Giovanni, Signore, guidami, Sei Giovanni, che era quello che era e aveva l'età che aveva, perché non stiamo parlando di uno giovane impulsivo, no, aveva 90, 95 anni. Era quello che era con tutto quello che aveva ricevuto, con la potenza dello Spirito Santo che aveva ricevuta, perché era un uomo completamente ripieno di Spirito Santo. Pensate, con tutto questo stava per commettere idolatria, questo ci dovrebbe far riflettere a noi. Questo ci dovrebbe far riflettere a noi, a ognuno di noi, che siamo la Chiesa di Gesù Cristo e che confronto a Giovanni è la verità, noi siamo meno del meno del meno del meno confronto. Poi Dio ama tutti, è morto per tutti. Siamo d'accordo. Però quello che aveva Giovanni, noi ce lo sogniamo. Allora, se Giovanni stava per commettere un peccato così grave e non lo ha commesso perché l'angelo l'ha fermato e gliel'ha pure spiegato il perché. Io sono un tuo conservo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che osservano le parole di questo libro e poi gli ha detto ad Dio, pensate se Giovanni stava per commettere una cosa del genere noi che ci troviamo alla fine dei tempi che ci troviamo nel periodo più buio della Chiesa, che ci troviamo nel periodo della mezzanotte, che ci troviamo nel periodo delle dieci vergini che si addormentano, che ci troviamo nel periodo dove c'è l'apostasia, che ci troviamo nel periodo dove oggi non vediamo più queste grandi manifestazioni che c'erano nel passato, no? che non vi siano ancora oggi, ci sono miracoli, eh, guarigioni, di tutto di più. Certo, ma la, la, la quantità che c'era prima, oggi ce la sogniamo, che ci troviamo a, a veramente a un, a un attimo che la Chiesa in qualsiasi momento può essere rapita, noi, come Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo vegliare. Perché se Giovanni l'Apostolo stava per commettere un, eh, un abominio del genere, una idolatria del genere, oggi noi dobbiamo stare attenti a non cadere in quello che lui stava per cadere perché molti sono quelli della chiesa che hanno cominciato per la via stretta e dalla via stretta sono passati alla via larga molti sono i predicatori pastori evangelisti credenti che hanno cominciato per la via stretta, la via di Gesù Cristo, e sono passati alla via larga. Perché? Per l'idolatria. L'idolatria, l'idolatria, l'amore di tutto ciò che non è Dio, l'amore di se stessi, l'amore del denaro, l'amore del posto in chiesa, l'amore della poltrona, del lavoro, l'amore del pulpito, l'amore che suoni, suoni in chiesa, hai un compito, o vai in una riunione, tipo questo, che faranno lì ad Atene, G già, già mi sono scordato il nome se qualcuno me, me lo scrive, eh, no, vanno lì, vedono tutti questi, questa gente, luci, megafoni degli impianti tanta tanta tanta gente musica no e allora vengono attratti da queste luci però lì ci va un vangelo diverso portato da cash Luna, il più grande eretico di tutti i tempi insieme a molti altri guglielmo Maldonado, un, un altro figlio di satana Benichin, un altro figlio di Satana ancora, altro che si è pentito, ma per carità. Quindi, cari fratelli, cari amici, questo, questo ci, fa ci fa riflettere. Molte persone, per non, per non perdere il proprio posto come pastore, sono pronti ad adorare la propria organizzazione come... Dandogli retta, predicando quello che l'organizzazione vuole. Omettendo quello che l'organizzazione non vuole. Perché questi hanno anche uno stipendio. Siccome non lavorano, siccome non lavorano, dopo non possono mangiare. La maggior parte di loro non lavorano. Non possono mangiare perché l'organizzazione gli dà i soldi, la Chiesa gli dà i soldi. E quindi loro si devono attenere a queste cose. Mi sono segnato alcuni versi. Prima Corinti, ora fratelli, io non. capitolo 10, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e che tutti passarono per il mare, che tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare, che tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, che tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perciò che bevvero della pietra spirituale che li seguitava. Ora, quella pietra era Cristo, vedete, la città. La pietra, l'albero, la, la nuova Gerusalemme, che è la Chiesa. Vedete, ma il Dio non gradì la maggior parte di loro perché furono abbattuti nel deserto. Queste cose furono figure a noi, a, noi, a ciò che noi non appetiamo cose malvagie, siccome anch'essi le appetirono e che non diveniate idolatri, che non diveniate idolatri idolatri come alcuni di loro secondo che egli è scritto il popolo si assettò per mangiare idolatria al cibo al piacere al bere al sollazzare al fornicare qui fornicarono fisicamente eh? qui parla proprio di una fornicazione fisica tra uomo e donna come alcuni di loro fornicarono, onde caddero in un giorno 23.000. Non tentiamo a Cristo, come ancora alcuni di loro tentarono e perirono per i serpenti. I serpenti sono figura dei demoni, che quando noi pecchiamo vengono i demoni e ci entrano dentro. E poi quando moriremo, questi demoni, che già sono dentro, chi ce li ha? ti prenderanno l'anima e se la porteranno all'inferno. All attenzione, non mormoriate, attenzione a mormorare. Eh, questo non significa che non dobbiamo denunciare gli apostati, come, come Benny Hinn, come Guillermo Maldonato, come Cash Luna. Questi non sono fratelli, sono figli di Satana. Ma i fratelli sono un'altra cosa. Contro i fratelli non mormoriamo come alcuni di loro mormorarono onde perirono per il distruttore. Ora tutte queste cose avvennero per servire di figure e sono scritte per ammonizione di noi, nei quali si sono scontrati gli ultimi termini dei secoli. Perciò chi pensa che sta ritto, Signore, aiutaci, chi pensa che sta nel giusto, nella sana dottrina, nel buon esempio, nel buon comportamento, nella santificazione, riguardi che non cada. Perché riguardi che non cada? Perché molti hanno cominciato e hanno lasciato la via maestra e si sono attirati molti dolori, si sono attirati... Molti dolori. <coughs> allora. Si sono attirati molti mo eh, dolori. Tentazioni che non vi ha ancora colti. Che non sia umana. Ora Dio è fedele, cioè... Vero è che a noi ci succede di tutto, molti vengono uccisi, eh, torturati, però il Signore ci aiuta sempre a non rinnegarlo, questo è il senso. Il quale non lascerà che voi siate tentati sopra le vostre forze, ma che con la tentazione vi darà l'uscita a ciò che la possiate sostenere. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria, tutto viene centrato sulla idolatria, l'amore del posto di lavoro, l'amore del posto che hai nella Chiesa, a tal punto che ami di più la tua organizzazione. Oggi sono molti i seduttori. Se l'Apostolo Giovanni stava per essere sedotto da un angelo, ed era l'Apostolo Giovanni, oggi molti vengono sedotti dentro la Chiesa da uomini falsi, uomini bugiardi, organizzazioni. Uno pensa che una persona è un qualcosa di speciale, quando in verità non lo è. Quando un, un, qualsi, un qualsiasi personaggio ti predica un Vangelo che non è, attinente glielo devi dire quello che tu stai dicendo non è attinente poi ci sono cose che vanno contro il fondamento e ovviamente cose che non vanno contro il fondamento che sono le sciocchezze del rossettino l'orecchino e tutte queste cose così inne queste cose lasciamo stare adesso le cose che esulano dal fondamento io parlo delle cose che vanno a colpire il fondamento, la trinità il battesimo nello spirito santo la salvezza è per grazia la grazia è per tutti quanti non c'è una sorta di predestinazione la grazia è per tutti c'è una vita eterna delle pene eterne dobbiamo denunciare l'apostasia la, ma non dobbiamo mormorare contro i veri fratelli, tante cose. Vedete, Anania, Zaffira amavano che cosa? Il proprio denaro? Ma non solo. Non solo, il problema grande di Anania e Zaffira era che loro amavano se stessi. Ecco qui: la gnosi: amavano l'uomo, amavano se stessi perché loro vennero. Quello, la proprietà che loro avevano, la vendono. E poi vanno nella chiesa e dicono, guardate, abbiamo venduto questo. Come dire, avete visto quanto siamo bravi? Idolatria di se stessi. Avete visto? Abbiamo venduto questo. Eccoli qua i soldi, E tutto. Si, si davano delle arie. Idolatria di se stessi e lo Spirito Santo li colpì affinché servissero di esempio. Signore, aiutaci. Amare il mondo nelle cose che, ne, e, e, e, e le cose, le cose, le cose che sono nel mondo, le cose che sono nel mondo, le organizzazioni religiose che sono nel mondo. Ai! Se qualcuno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui. Il mondo. Tutto. Tutto che si trova nel mondo noi non dobbiamo mai non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo amare il mondo casomai noi dobbiamo amare il nostro prossimo il nostro prossimo dobbiamo amare neppure gli animali dobbiamo amare anche se alle volte mi sono accorto che io nel passato o eh, quando ero più giovane nella fede in un'occasione me ne usci stavo dicendo di di amare gli animali, ma ho sbagliato, noi non dobbiamo amare, perché poi si cresce, noi non dobbiamo amare gli animali, dove sta scritto nella Bibbia che devi amare l'animale, il tuo cane, il tuo gatto, gli animali vanno rispettati, non amati, gli umani vanno amati, perfino i nostri nemici, ma tutto ciò che si trova nel mondo non va amato. Attenzione, Costoro sono del mondo perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta attenzione a quelli che hanno un grandissimo seguito non voglio dire che sia tutto, tutto così ma oggigiorno chi ha molto seguito attenzione perché normalmente quelli che parliamo in verità non abbiamo molto seguito perché il mondo ascolta quelli che sono del mondo noi abbiamo poco seguito. Noi, noi, tutti noi, la Chiesa di Gesù Cristo, quando parla, non ti ascolta nessuno. Quando tu parli nel tuo posto di lavoro, non ti ascolta nessuno. Quando tu parli nella strada, non ti ascolta nessuno. Il mondo non, non ti ama. Ecco perché noi abbiamo poco seguito. Ecco perché i nostri canali sono piccoli, vengono poco ascoltati. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla sua testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E chi non crede a Dio, chi non crede a Dio e lo fa bugiardo, cade nell'idolatria e nell'amore del mondo. Non conformatevi a questo mondo, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona gradita e perfetta volontà. Questo concetto verrà ripetuto in Giovanni, capitolo mi pare 7 e capitolo 12 di Giovanni, Vangelo, che quando noi cerchiamo il Signore in sincerità poi facciamo delle esperienze conosciamo per esperienza per esperienza per esperienza vedi il battesimo dello spirito santo vedi le manifestazioni le visioni i sogni quando dio ti parla personalmente vado forse cercando il favore degli uomini o quello di dio come fanno moltissimi che si trovano dentro le organizzazioni che cercano il favore dell'organizzazione, il favore degli uomini, il favore dei propri principali. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Quando noi non cerchiamo le cose di lassù, cadiamo nell'idolatria. Vedi anche i matrimoni misti fra un credente e un non credente, amare il mondo, aspirate alle cose di lassù, è uno studio, è un rinunciare a noi stessi, è un crocifiggere la nostra carne, e la crocifissione fa male. L'amore al denaro è radice di ogni specie di mali. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, procurandosi molti dolori sviati dalla fede per proclamare molti di loro un'altra fede. Questo è stato il video. Signore aiutaci. Vediamo un pochino i commenti. Allora. Allora. Ho dei problemi al computer, vedete come si muove. Ma non mi vado a riformattarlo perché va tanto bene Linux. Dopo anni è la prima volta che mi sta creando dei problemi. Ma non so se sia internet. Però no, il sistema va, va benissimo. Perché Linux è stabile come non pochi. Allora, pace fratello Alessio. Ok, pace. Alleluia. Anche Paolo era ebreo? Certo, Paolo è ed ebrei. Quello che eh, videro in quell'epoca fu incredibile, pur vedendo tutto ciò. Amen. Troppo forte la presenza che Dio avvertiva. Sì, era forte la presenza di Dio, però non annulla tutto quello che abbiamo considerato. Chi è in piedi guardi di non cadere. Amen. Se fosse possibile, è scritto... Da far cadere anche, da sedurre anche i figliuoli di Dio, il nemico. Sì, anche Mosè fu criticato, sì, sì. Poi addirittura Aronne e Maria e Miriam criticarono pure loro a Mosè. Miriam divenne lebrosa, ti ricordi, Aurora? Allora, a me tutto. Lo dobbiamo lasciare così, è e quelli che pensano di ciò non hanno i problemi. Eh, pensano di queste cose. Se, sì, infatti, questa cosa qui mi fa riflettere. Che la pozza sia ne parlano poco o niente e vanno appresso. queste cose, vabbè. Allora, grazie, ok. La scansione, mm, non so come si fa con Linux. No, c'ho Linux, Linux non ha, non ha, non ha virus. Eh, non esistono virus, antivirus per Linux. No, no, questo no. Amen, me Ok. Va bene. Allora, fratelli miei, eh, io vi ho voluto, vi ho voluto portare questo, questa, piccola, uh, questa piccola live perché ho voluto sottoporre alla vostra attenzione no, quanto il nemico eh, è subdolo e quanto eh, noi siamo deboli, cioè noi siamo carne. Eh, quindi dobbiamo restare aggrappati eh, al, al Signore Gesù Cristo. Se uno come Giovanni, che l'abbiamo visto chi era, eh, ha potuto eh, commettere, eh, diciamo, stava per, poter, per commettere un peccato del genere, eh, immaginate quello che ci può succedere eh, a noi. Eh, quindi il Signore ci dice costantemente eh, vegliate, vegliate, vegliate. vegliate". Perché il diavolo, il satanasso, va intorno come leone leon ruggente, cercando chi possa divorare. Ecco, quindi facciamo attenzione e quando una persona parla, chiunque, io, chiunque voi ascoltiate, aprite sempre bene le orecchie e aprite soprattutto la parola di Dio. Giudicate quello che vi viene insegnato, quello che vi viene predicato, se corrisponde alla verità. Okay, questo è molto importante perché uno può essere anche un caro fratello, perché ci sta, è un caro fratello, però magari lui ha una idea sbagliata, vi sta portando un insegnamento sbagliato o, e voi lo dovete scartare, quell'insegnamento, non è perché mo' sia un caro fratello, ti devi mangiare tutto, no, noi mangiamo solamente la manna celeste, che è Cristo, che è la parola di Dio vera. Il resto non ci interessa. Quindi ho portato una uh, predicazione uh, molto semplice, molto semplice. Io più sto andando avanti uh, nella fede e più mi sembra di stare sempre diventando sempre più uh, semplice. Semplice. L'Evangelo è semplice. Magari lungo, io ci metto del tempo a esporre le cose, ce l'ho que questa cosa, qui io sono fatto così... Eh, vabbè, pazienza, però semplice, gloria a Dio. Amen? Bene, quindi questo è, è stato il video, grazie per essere stati qua, Dio vi benedica. Preghiamo gli uni per gli altri e ricordiamoci che il Signore sta per suonare la tromba e che molto presto, alleluia, la Chiesa sarà tolta. Eh? Quindi gloria a Dio, consoliamoci, dirà poi l'Apostolo, eh? Paolo quando ebbe a dire questa, questa grande verità nella, nella sua epistola ai Tessalonicesi, no? Con queste cose noi ci dobbiamo consolare. Amen. Bene. Quindi, gloria a Dio. Grazie, cari fratelli, ancora. E il Signore vi continui a benedire. Preghiamo gli uni per gli altri. La pace con tutti voi. Amen.